Buongiorno cittadini, sono Fabrizio Cremonesi, presidente di noi, Network, Organizzazione Innovazione, l'associazione che racchiude i dipartimenti di Rexando, la rete civica di San Alto Milanese e del Sud-Est Milano e di Vicipolitana Network. Il nostro ruolo, che ormai ricopriamo nel territorio da anni, dal 1996 piazza virtuale della città fa in modo che molti cittadini ci contattino e ci scrivono per avere delucidazioni su quanto succede in città e in questi giorni in particolar modo dopo la notizia passa sui giornali della decisione di Saipen di trasferirsi a Logoredo al quartiere Santa Giulia. Abbiamo quindi pensato di realizzare un video aperto rivolto al nostro primo cittadino per porre alcune semplici ma importanti domande, riassumendo il contenuto delle email che ci sono pervenute dai cittadini, augurandoci che ci sia da parte del primo cittadino la giusta attenzione e una risposta in tempi brevi, con i mezzi che il nostro sindaco ritiene più opportuni. Signor Sindaco, i cittadini vorrebbero sapere se la SAIP, prima di prendere la decisione di trasferirsi, ha contattato l'amministrazione comunale e se si sono intraprese azioni per cercare di cambiare questa decisione. Si chiedono cosa succederà dei palazzi, se si sta interloquendo con la proprietà degli immobili che rimarranno vuoti e riuscire a capire il futuro degli stessi. E' sempre legato questo aspetto nell'ottica della revisione, redazione dell del nuovo PGT della città di San Donato Milanese, se questo in qualche modo sarà influenzato da questa scelta e se allo studio un cambio di destinazione ed uso degli spazi, degli spazi interessati dalla partenza di Saire. E per finire ci chiedono se all'opera è. Per... Se all'opera per tessere relazioni con altri player relativamente a creare interesse per gli spazi che resteranno vuoti dopo che Saipa e Vesnam lasceranno, e se ci sono già delle aziende che hanno manifestato il loro interesse a trasferirsi a San Donato. Ringrazio per l'attenzione e mi auguro che questo video possa essere di aiuto e di stimolo per fare in modo che il nostro sindaco informi tutti noi sugli sviluppi futuri. Grazie per l'attenzione.